Orologino. credo che tu abbia il cassetto di, di camera tua più pieno di orologini che di che di mutande e calze Andrea, oggi non ti tiro niente, ti ho lasciato già tutto a tua disposizione. Ci sono tre pacchi da aprire: uno, fondamentalmente, quello più importante eh, di oggi. Gli altri sono di Amazon, quindi inizia da quelli di Amazon e poi vediamo cosa, cosa trovi dentro gli altri pacchi. La 1, la 2 e la 3. Ciao a tutti: a me piace questa cosa qua. A voi piace guardare, a me piace aprire i pacchi come, come se fosse Natale. Quelli li puoi guardare eh, puoi già guardare che cos'è Ma che cos'è quel pacco lì? Eh questo è un microfono È un microfono, dicono che non si, non, non si sente bene, no, si sente bene adesso Con questi qua si sente bene dai Ma quello ti, te lo lascio per fare Youtube short sul tuo canale Non so se siete iscritti al suo canale, però comunque ne ha bisogno anche lui Ho detto che nella foto c'è una donna, ma funzionerà anche per gli uomini quindi Probabile, eh, boh, vedremo dai Vabbè apri il secondo pacco che secondo me ti piacerà di più Sai che io sono amante di questi gadget uh, di origine uh, straniera mm, diciamo. Cinese, c hanno il Covid, ho oh, un altro Ma che cos'è quello? Uno smartwatch c C9 Vabbè, poi se questo lo vuoi tagliare però prendi sempre gli orologi delle peggiori marche della Terra. Mi sta, mi sta già quasi abbandonando il mio Polar, mi sa che andrò a prendere lo smartwatch quello di, di Xiaomi, sai? Cosa ne pensi di questo orologino? <ride> Credo che tu abbia uh, il cassetto di, di camera tua più pieno di orologini che di, che di mutande e calze. Ma no, sai che cosa? Sono tutti carini. Uh, quando faranno un orologio con GPS integrato, e che si configurerà con, con Strava me lo comprerò sicuramente anche perché lo smartwatch secondo me è tanta roba, cioè nel senso è comodo, però davvero si deve interfacciare con Strava perché sennò per noi, noi corridori perde davvero il tutto. Anche le funzioni più minime, qualche cosa magari smart per, per la corsa, per, per gli allenamenti in generale, qualcosa di fitness che ti ricorda quando bere o altro non so, non so neanche che, che idee ci potrebbero essere dietro eh, però che assolutamente abbia un gps che si con costrava tra, okay. tra l'altro sul canale ci sono diverse recensioni polar e anche Sunto eh, ne ho fatta un, una o due di, di garmin dovrei farne ancora di più di garmin la verità è che però quegli orologi lì vedi, vedi il mio polar vedi gli altri garmin che costano davvero un disastro invece ho visto tipo il lo smartwatch di Xiaomi che secondo me era già abbastanza completo, 160 euro mi sembra di listino, 150 ma non si interfaccia con Strava quindi gli rimane con la grossissima pecca che mi ha, mi ha fatto desistere dall'acquistarlo. Vabbè Andrea cosa ti posso dire? La prossima volta che me ne arriverà uno col GPS te lo faccio provare. Apri invece l'ultimo pacco che è quello fondamentale per cui siamo qua ah si sì, siamo qua solo per quel pacco lì, no il fatto è che va bene, me lo darai col gps ma ti ho che si deve interfaccia alla stra, allora questo mi sembra più facile del solito da aprire ma secondo te quante scarpe ci sono lì dentro? due le regole comunque sono sempre le solite, devi indovinare di che marchio stiamo parlando quanto pesano le scarpe e poi ci devi raccontare velocemente quali sono le due o tre caratteristiche che rendono la scarpa che stai provando unica Max, la prossima volta devi portare il taglierino anche però anzi, sai cosa faccio? ahia, yeah, mi porto il, il coltellino svizzero, ho sistemato a casa e ne ho trovati due Poi davvero sembra che lo facciano apposta. Oh, no, sono senza scatola! Sono senza scatola, ma, ma vabbè, quello non è. Ti serve la scatola, ne no, abbiamo fatte ne No, Però se le tiro fuori e senza la scatola rischio di vederle. C'è il sacchettino di, eh, di. che marchio, è? Allora, di che colore è? Blu? La scarpa è di colore blu, sì. No, sì, è sì. il sacchettino o giallo, ocra o blu scuro. È blu, è blu, è blu. Allora ti dico. Ero a San Francisco, mi sembra, eh, negozio della Skechers, e c'era proprio questo, questo sacchettino che poi abbiamo, comp abbiamo comprato, forse ce lo davano direttamente con le scarpe, adesso potrei aprire anche gli occhi perché sembra un cretino, comunque sì, le, le bretelline sono le sue, E quindi niente, ti dico che ce ne dovrei avere uno in casa. Vabbè apri la scatola, Tanto il sacchettino di plastica qua non ti serve, vero? No, no, ma... Allora, innanzitutto, che modello è? Aia! Che cazzo c'è qua sotto, ma? Ah, ecco, punzecchiava sta roba, mi ha fatto malissimo. Porca Eva, allora, pesucchi abbastanza? No, no, no. Beh, sì, cioè, allora, ti dico, confronto alle, alle, alle Gorazor mi sembra che pesi un po' di più. Ma è di sicuro? Eh, allora, è quello che dicevo, non può essere la sketch elita, a parte che l'hanno già fatta. Allora, se io butterei su una Goran Ride o qualcosa di simile. È l'ultimo modello, il modello 9. Della Goran Ride? Sì, sì, sì. Allora... Sì, ecco, mi ricordo molto la 8. Allora il, la mescola, la schiuma loro era super super morbida ma sulla Gorar Raid 8 era già un pochino più, più duretta un pochino più pesante e qua vedo che beh, a questo punto la guardo, bella scarpa Sì, cioè, forse hanno cambiato anche un po' l'hyperburst perché ha, la, ha dei motivi un po' diversi dal solito scarpa classica tomaia classica con una mescola che abbiamo apprezzato un casino negli ultimi anni e, e come al solito spero che davvero sul mercato vadano un po' di più e si riescano a trovare perché secondo me scherzia fa delle scarpe bomba ma sono davvero introvabili in Italia. Sto cercando di convincere Sport Time Mantova ad averle abbastanza rapidamente, vediamo, comunque penso che a settembre si possano comprare tra virgolette facilmente, almeno me lo auguro. Speriamo di sì perché davvero vale la pena. La pro, pro, un attimo questo, il 9,5 dovrebbe. Il mio. Allora se ti devo dire una cosa mi sembra che hanno migliorato anche un sacco la, la tua Maia uh, boh, forse è ancora più classica del solito di tutte le scarpe ma avvolge bene il piede lo... Lo avvolge bene punto eh, forse le stringhe sono un attimino corte ma per me non è un problema tanto non ho mai avuto problemi di stringhe corte ma tanto ho sentito che si lamentavano in generale a livello di calzata cosa ne dici che è quasi un peccato correrci perché mi sembra una scarpa da, da cammino perfetta cioè da, da, da relax veste benissimo quindi guarda... dici a livello di calzata stesso numero perfetta perfetta stesso numero no no la tua maglia è di quelle super classiche come ho detto prima sono contento quando le fanno super classiche perché sono sempre una, una sicurezza uh, ecco no, adesso che ho tirato anche i lacci secondo me sono anche un pochino più lunghi e poi hanno la linguetta uh, morbida come quella delle vecchie Pegasus 37 però state tranquilli che questa non darà fastidio, come ha dato fastidio qualcuno, quella della 37, perché è molto più morbida e vellutata. E in che condizioni pensi di utilizzarle per, per i tuoi test? Quando piove no, perché sennò no dopo le, le sporco tutte. No, scherzo. È, forse sì, quando piove dovrà essere il momento migliore per usarla perché è, è, è, suola battistrada Udiar e quindi è da provare. Perché non ci ha mai tradito anche il Goodyear mi sembra assolutamente no, è vero le Gorazor sì, andavano benissimo e vediamo queste vuoi fare una corsettina in pista prima di chiudere il video? O... direi che ci sta e per di più adesso dopo cioè adesso dopo avremo un sacco di tempo di vacanze per macinare chilometri e... Voglio vedere anche quanto dura la, il battistrada di questa scarpa perché mi ricordo che tutte le altre scarpe che avevamo abbiamo fatto il tempo a buttarle prima che, che si consumasse il battistrada. Sì, secondo me questa potrebbe essere la scarpa più amata dai due podisti di YouTube. Dai due podisti per caso. I due podisti per caso, non tanto per caso. Va bene, dai, adesso ti filmo e poi, poi vediamo cosa... Cosa ne pensi? Ma secondo voi Max metterà una scarpa di questi colori? Mi sa che potrei anche portarmela in vacanza in Sardegna. No? E la pitturi di nero però, perché... no, è, è strafiga poi, colori che non avrei mai messi insieme la rendono abbastanza ignorante. Non so se sei d'accordo, no, te, te la volevi nera con i lacci Sono nera. assolutamente d'accordo, il con fatto di averla uguale nere. a te, non so se è un... Eh... C'è un vantaggio o un difetto. Guarda, qua ci sono i soliti, le solite scritte arcaiche di, di Skechers che l'altra volta avevamo detto che volevano dire qualcosa, ma non lo so, qua non lo so. Non c'è più scritto, ah no, però queste qua hanno dentro una linguetta uh, sample, quindi non sappiamo se, se metteranno ancora la data di fabbricazione della scarpa. Oh, vedremo dopo, dopo le vacanze eh, come... Cosa ne pensiamo? Uh, dopo le vacanze, quando ci becchiamo su Livigno Bormio, già potremmo farlo. Assolutamente, penso che faremo da lì a quel momento avremmo fatto almeno 300 km. <ride> almeno 300. Ok, va bene, grazie Andrea. Ciao!